Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questo caldissimo Bactus che io ho deciso di chiamare Bactus Nuvola. Per quanto riguarda il filato, è uno nuovo che trovate disponibile sul sito incentando con i filati ed è appunto il gomitolo che si chiama Nuvola, è morbidissimo, ha al suo interno un 10% di mohair eh, che lo rende veramente una cosa spettacolare, nonostante comunque ci sia anche un 80% di acrilico e un 10% di lana. Ma posso assicurare che è morbidissimo e come vedete io ce l'ho attorno al collo e non mi punge per niente è veramente morbido ogni gomitolo è da 50 grammi miso a 275 metri il colore che ho usato io è questo spettacolare colore corallo che è lo 03 e per realizzare questo bactus io ho utilizzato due gomitoli lavorando con l'oncetto il numero 3 la lavorazione alla fine è molto semplice io vi farò vedere come iniziare dalla punta e come si fa i tre giri che vanno poi sempre ripetuti e si ottiene questa lavorazione mi alzo un po così la potete vedere meglio ma l'avete già vista nelle foto che ho postato in questi giorni è veramente una lavorazione molto carina e eh, molto elegante se così vogliamo dire quindi si può definire questo un Bactus. Um, raffinato, possiamo anche chiamarlo così io ne ho realizzato un Bactus e come vi ho detto ho lavorato due eh, gomitoli e il Bactus mi è venuto alto 60 cm lungo circa 136 cm però voi potete continuare a lavorarlo fino alla, alla larghezza e la lunghezza che desiderate se, secondo me con tre gomitoli vi avrebbe anche un bellissimo scialle anche con quattro se volete quelli maxi scialli che proprio vi coprono del tutto quindi veramente ha un metraggio molto lungo e quindi con pochi gomitoli si riesce a fare una lavorazione bella grande detto ciò come sempre io poi vi lascio nei eh, link in descrizione per, per, per, per poter acquistare il mio stesso filato sul sito Uncentando con i filati e se decidete di realizzare il bactus mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina facebook Uncintando con Elsa o sul gruppo Facebook la libertà di Uncinettare e e mi trovate anche su Instagram come elza faccia o con uncentando con i filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare il nostro Bactus chalet, a seconda della grandezza che vogliamo fare, io penso che mi fermerò a fare un Bactus, però voi naturalmente potrete poi la continuare la lavorazione fino a trasformarlo in un vero e proprio scialle. Io comunque ho deciso di utilizzare un filato nuovo che trovate sul sito incentando con i filati è il filato nuvola eh, che è veramente strepitoso, guardate quanto morbido! Ha una percentuale di lana, di e di acrilico. Il colore che ho scelto io è il colore 03, che è il colore corallo e allora per realizzare il nostro bactus io lavorerò con un centro il numero 3 quindi prendo il filo e vado a iniziare la lavorazione e lavoro un cerchio magico all'interno del cerchio magico vado a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta quindi una, due, tre, prendo il filo rientro e vado a fare altre due maglie alte una 2 per un totale quindi in questo, di 3 maglie alte tiro il filo per chiudere il cerchio magico mi giro con la lavorazione e procedo alla lavorazione. Io per adesso non dirò primo, secondo, terzo giro. Diciamo che questo qua lo dirò fra un po' perché la, mh, preferisco non dirvi già che questo è il primo giro perché poi non ci troviamo con il resto. Quindi diciamo che adesso noi stiamo partendo con la lavorazione. Quindi adesso abbiamo girato la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta. Quindi una, due, tre prendo il filo rientro nella stessa maglia di base quindi nella prima e vado a fare altre due maglie alte una e due per un totale quindi di 3 maglie alte 3 catenelle una due tre prendo il filo vado nell'ultima maglia alta quindi nella terza catenella iniziale del giro precedente e vado a fare tre maglie alte quindi una rientro 2 rientro 3 mi giro con la lavorazione e adesso vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo entro all'interno della stessa maglia alta e vado a fare altre due maglie alte una. 2 per un totale quindi di 3 maglie alte 3 catenelle 1 2 3 vado all'interno dell'archetto di 3 catenelle realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 Prendo il filo vado dove ho le tre maglie alte finali entro nell'ultima e realizzo un, tre maglie alte quindi entro nella terza catenella che voleva la prima maglia alta del giro precedente e vado a fare di nuovo tre maglie alte una rientro 2 rientro 3 scusatemi Mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta 1 2 3 prendo il filo rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre due maglie alte 1 2 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa 4 catenelle una, due, tre e quattro. Vado dove ho l'ultima maglia alta del gruppo di tre e vado a realizzare 3 maglie alte. Quindi, una entro nel entrò nella terza catenella, e vado a fare una, due, e tre. Questo è quello che è venuto fuori bene. Adesso da adesso, io incomincerò a parlare di primo giro in modo tale che riusciamo a capire insieme come fare la lavorazione quindi vado a realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta: una due tre prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base. Vado a fare altre due maglie alte, una e rientro due catenella di separazione prendo il filo vado dove ho la terza delle tre maglie alte sempre del primo gruppo entro nella terza maglia alta e vado a fare di nuovo 3 maglie alte una rientro 2 rientro 3 3 catenelle 1 2 3 Vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte e vado a fare 3 maglie alte. Quindi entro nella prima e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3 catenella di separazione prendo filo vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia iniziale quindi nell'ultima maglia alta delle tre e vado a fare 3 maglie alte una due e tre ho terminato così il primo giro mi giro con la lavorazione secondo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo rientro nella prima maglia alta del gruppo di tre vado a fare altre due maglie alte una e rientro due: 3 catenelle una due tre vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3. prendo il filo vado nell'ultima delle mie tre maglie alte successive e vado a fare 3 maglie alte una due 3: catenella di separazione prendo il filo vado direttamente nella nel gruppo di tre maglie alte successive entro nella prima e vado a fare 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle 1 2 3 entro nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di vado nella terza catenella che equivale alla mia prima maglia alta quindi nell'ultima nell delle tre maglie alte del mio giro e vado a fare tre maglie alte una due e tre abbiamo terminato così anche il secondo giro ci giriamo con la lavorazione andiamo a fare il nostro terzo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo rientro nella stessa maglia di base vado a fare altre due maglie alte una e rientro 2 4 catenelle una due tre e quattro vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella che mi separa le, i due gruppi di 2 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado dove ho l'ultima delle mie tre maglie alte entrando nella terza catenella e vado a fare 3 maglie alte 1 2 3 quindi ho terminato anche il mio terzo giro e adesso si ricomincia da capo sia si ricomincia dal primo giro e facciamo ancora insieme vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una due tre prendo il filo vado dove ho rientro dove ho eh, scusatemi rientro nella prima maglia alta e vado a fare altre due maglie alte una 2 catenella di separazione vado dove ho la terza dei miei tre maglie alte realizzo 3 maglie alte una due 3 tre. tre catenelle una due tre vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi vedete sono entrata dove ho la prima e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, vado dove ho l'ultima delle 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1.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 3 catenella di separazione prendo filo entro nella terza catenella che equivaleva la mia prima maglia alta e realizzo 3 maglie alte: 1: 2 3 ho terminato così anche il mio terzo e il mio secondo eh, scusate il mio primo giro e adesso andiamo a fare il secondo. Quindi ci giriamo con la lavorazione andiamo a fare il secondo giro che consiste in 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quindi una due, tre, prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base. Vado a fare altre due maglie alte, una e due. 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la maglia la, la catenella di separazione tra i due gruppi di 2 maglie alte realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado nell'ultima delle 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte 1 rientro 2 rientro 3 Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta. Deve la prima maglia alta del gruppo di 3 e realizzo 3 maglie alte. Una, due, tre. Scusate, tiro un po' il filo. Eccomi. 3 catenelle. 1 2 3 Vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, vado dove ho la prima del gruppo di 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi 1. 2 3, 3 catenelle una due tre vado dove ho l'archetto di una catenella realizzo una maglia bassa 3 catenelle una due tre prendo il filo vado dove ho l'ultima delle mie tre maglie alte realizzo 3 maglie alte una due e tre ho terminato così anche il mio secondo giro. Adesso andiamo a fare il nostro terzo e ultimo giro, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 1, 2, 3. Prendiamo il filo, rientriamo e facciamo altre due maglie alte, 1 e 2. 4 catenelle. 1 2 3 e 4. Vado dove ho la maglia bassa realizzo una maglia bassa. 4 catenelle. 1 2 3 e 4. Vado dove ho l'archetto di una catenella tra le due tra i due gruppi di 3 maglie alte, entro e realizzo 3 maglie alte. 1 2 e rientro 3. 4 catenelle una due tre e 4 vado dove ho la maglia bassa e alizio una maglia bassa 4 catenelle una due tre e quattro vado dove ho l'archetto di separazione tra i due gruppi di 3 maglie alte entro nella catenella e realizzo 3 maglie alte una due e 3.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 Ho terminato così anche il terzo e ultimo giro, e adesso si ricomincia da capo. Vedete, questo si formano, ehm, si fo questa è la lavorazione che viene fuori. Dovete sempre ricordarvi che il primo giro dovete sempre iniziare con 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, e andate a fare 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle. Poi la quarta e il secondo giro invece sono 3 maglie alte. 3, 3 catenelle una maglia bassa 3 catenelle 3 maglie alte catenella di separazione e si ricomincia il quarto giro invece sempre 3 maglie alte 4 catenelle maglia bassa 4 catenelle e di nuovo 3 maglie alte dove avete l'archetto di separazione tra i due gruppi di 2 maglie alte del giro precedente quindi sono tre semplici giri che vanno sempre ripetuti adesso si va a fare 3 maglie alte catenella 3 maglie alte 3 catenelle maglia bassa 3 catenelle di nuovo 3 maglie alte sopra la prima maglia alta catenella di separazione 3 maglie alte sopra l'ultima 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte una catenella 3 maglie alte 3 catenelle maglia bassa 3 catenelle e di no 3 maglie alte maglia bassa 3 maglie alte quindi sono tre giri che vanno sempre ripetuti io continuerò a lavorare in questa maniera vi dirò alla fine quanto l'ho fatta lunga io credo che lavorerò almeno due gomitoli un metraggio molto molto lungo quindi secondo me con due gomitoli verrà un bactus veramente grande e comodo uh, però come vi ripeto voi potete continuare a lavorare all'infinito volendo e creare quindi invece che una semplice bactus anche un vero e proprio Scialle, dunque, io ho terminato il mio bactus e mi è venuto alto 60 centimetri, quindi dalla punta fino al su sono 60 centimetri, mentre di larghezza sono circa 136 centimetri. E ho lavorato, come vi avevo detto, ben due gomitoli, quindi è venuto veramente grande per essere un Bactus e aver lavorato solamente due gomitoli. Uh, io mi fermo qui perché voglio più che sia un Bactus che uno scialle, però voi potete continuare, secondo me con tre gomitoli verrà veramente un Bactus, uno scialle molto grande. La lavorazione è morbidissima, il filato addosso non punge, cosa molto buona, e, quindi si può dire che il mio Bactus nuvola è terminato.